Situazioni, tematiche che lui conosceva molto bene, che gli Apostoli conoscevano e che soprattutto gli interlocutori di Gesù conoscevano molto molto bene. Oggi cercheremo di spostare un attimo il focus della nostra attenzione su alcuni grandi maestri e su alcune citazioni, credo, eh, veramente epocali del, del Talmud, specialmente di alcune Mishnayot, per, eh, così allargare ulteriormente già eh, il contesto che stiamo studiando e che ben stiamo conoscendo. Di una cosa dobbiamo essere certi dal punto di vista della soteriologia, certamente non sistematica, ma la stragrande maggioranza dei figli di Israele, certamente tutta la Rabbanut, certamente tutta la Quanut di Gerusalemme e in parte anche di quelle comunità escatologiche, apocalittiche, bi-messianiche, bi di Qumran, eccetera, erano tutti certi che per i peccati involontari lo Yom Kippur avrebbe svolto la promessa di Dio, cioè avrebbe espiato il peccato. Poi lasciamo stare la valenza, se in questo eone, nell'altro eone, per l'anima, per cosa lasciamo stare, però l'espiazione del peccato era assolutamente certa, assolutamente certa, e infatti nel Nuovo Testamento noi non troviamo mai delle prese di posizione di Gesù contro questa idea, che ricordiamocela sempre, contro questa dottrina, contro questa promessa che eh, Dio ha fatto nel Libro del Levitico, capitolo 16, se no Gesù l'avrebbe detto, come ha censurato tante cose che la, la Rabbanut dell'epoca considerava eh, Torah Pe, Gesù dice, no, voi con la vostra Torah Bealpe, in questo caso specifico, annullate la Torah Katav. Vi ricordate l'episodio dell'onore il padre alla madre? Però se io ti devo onorare, cioè darti dei soldi e l'ho consacrato, ho fatto Corban, vale il Corban e non il padre alla madre. Ecco. Quindi quando Gesù ha qualcosa che non va su queste cose, lo dice, su chi pur non ha mai detto nulla, nulla. E quindi non ci può rimanere ovviamente strano che nel trattato di Yomah, ma Yoma è il giorno per eccellenza che tratta proprio delle tematiche del Kippur eh, Yomah eh, 8,8 noi diremo ottavo capitolo, ottavo foglio eh, l'espiazione non è certamente e questo è un altro elemento importante noi potremmo dire ex oper operato anche se non si accenna a un pentimento reale, cosa che invece Gesù vuole. Cosa si intende per esopero operato? Ovviamente sto usando un anacronismo. Esopero operato vuol dire indipendentemente, almeno questa è l'interpretazione della Vulgata, quella che conosciamo un po' tutti, che il sacrificio comunque ha valore indipendentemente da chi lo fa e se ci credi o no. E quindi sarebbe più corretto dire esopero operato, ma anche exopero operantis. Però. E questo aspetto che poi misteriosamente è entrato nella, nella, nella teologia cristiana, eh, certamente non come, come, come articolo di fede, ma come una spiegazione data sul battesimo, perché chiunque ti dia il battesimo in casi disperati, in casi eccezionali, in, in pericolo di morte, eh, chiunque può dartelo, sia grazie a di Dio o non grazie a di Dio, addirittura anche un non cristiano, se lo fa correttamente con l'intenzione ovviamente di chi lo, chi, chi lo riceve. Ecco. Quindi non possiamo prendere questa idea, traslarla all'epoca del Kippur e dire, leggendo Ioma 8, 8, dire ma eh, eh, vale comunque sempre e comunque, indipendentemente da mio pentimento, se ci credo. E se faccio teshuai, insomma, realmente, questo non esiste. Però i tempi di Gesù si pensava che il Kippur avesse veramente delle funzioni di questo tipo. E questo è eh, da ricordarlo, perché ehm, se no rischiamo di far dire al Nuovo Testamento ciò che assolutamente non dice. Anzi, vi dirò di più, l'unica parte legata direttamente allo Yom Kippur in tutto il Nuovo Testamento, in tutto il Nuovo Testamento, non solo nei Vangeli, a parte la lettera agli ebrei che fa una sovrapposizione nel capitolo 8, nel capitolo 9 sul, sul sangue, ovviamente non dell'agnello, eh, ma del capro, ma a parte quello che per acides viene messo, l'unico accenno vero al Kippur è il Padre Nostro. In quella frase le dice rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori, perché questo è il cardine del Kippur. Senza questo cardine né per gli ebrei né per i cristiani si può avere contatto con Dio, perdono da Dio, eccetera. Questo credo che debba essere chiaro, preciso, eccetera. Allora, se noi andiamo in un altro trattato, nel trattato di Kidushin. Eh, Kidushin sono le forme di consacrazione delle cose, delle cose sante, no? Eh, diciamo 1-10 foglio A, quindi quello di sinistra c'è una Mishnah dei tempi di Gesù quindi Gesù conosceva, gli Apostoli conoscevano e dice così eh, chi ubbidisce alla Torah nel senso ai comandamenti mi fermo eh, quando noi leggiamo il discorso della eh, legge, legge, legge, legge noi andiamo subito alla Torah per gli ebrei dell'epoca non è così non è solo Torah, ci sono i Torot, c'è il Deuteronomio da solo, ci sono le normative del Tempio, c'è la Torah orale, ci sono le disposizioni dei maestri, perché Torah vuol dire insegnamento, non vuol dire legge, e quando invece parliamo di legge si intende tutto il corpus, tutto il corpus, però non sappiamo se non leggiamo il contesto, a quale, a quale parte del corpus si faccia riferimento. Paolo su questo è un violino, è precisissimo. Quindi, chi ubbidisce all'insegnamento, alla Torah e a tutti i comandi, avrà lunga vita ed, ed, ed erediterà la terra. Qui ci dovremmo già porre l'idea, eh, o la certezza, meglio ancora, che chi ha redatto questa Mishnah, lasciamo stare, l'autore di questa Mishnah, che è sicuramente antecedente ai tempi di Gesù, anche se è stata redatta ovviamente dopo, non aveva un'idea di una retribuzione ultraterrena, di un giudizio ultraterreno, perché chi adempia la Torah esattamente come dice il Deuteronomio, pensate al capitolo 29, dice, beh, sarà benedetto sulla terra, erediterà la terra che Gesù lega in una beatitudine al capitolo 5, subito all'inizio. Ravachiva invece, che vive nel periodo immediatamente antecedente alla, alla morte, poi morirà, alla distruzione di Gerusalemme, e quindi nel 135, che è poi la data della, del suo martirio, ricordiamo che Ravachiva, c'è cioè chi dice che era un convertito, c'è cioè chi dice che era figlio di convertiti, però è stato il più grande rabbino di, quel, di quei secoli, di 1900 anni fa, Ravakiva che conosceva perfettamente tutte le Mishnayot antecedenti a lui e coeve ovviamente, e quindi diciamo che lui lo troviamo operante nel periodo di Adriano dice che ogni ricompensa è nel mondo a venire, nell'Olam Abba senza dire se è immanente o trascendente. L'altro rabbino di quest'epoca che noi conosciamo probabilmente col dialogo con Giustino Martini, Tarfon o Trifone, noi lo chiamiamo Trifone, Raftarfon, diceva che se segui la legge sarai benedetto, eh, ma questa ricompensa non l'avrai nel mondo a venire, ce l'avrai qua, esattamente come dice, eh, come dice il, trattato, il trattato di Kidushin, che abbiamo detto prima, quindi c'è questa convergenza. Come vedete... Come vi ho detto la volta scorsa, ci sono dei grandissimi rabbini, e non posso parlare di scuole, non ve lo so dire, che sono per una retribuzione immediata o deferita. Francamente non emerge questo tipo di... cioè, queste due cose ci sono, ma non si capisce se è una scuola o se sono sentenze che ognuno dà indipendentemente ad aver avuto una scuola o tipo, non so, Ravilele eh, eh, e Rav Shammai, una, uno è più... L'asco, l'altro è più rigido, sono proprio due scuole ben precise. In questo caso non si parla mai, non riusciamo a capire, non lo so. Ravnathan, invece, per stare nel sicuro, dice che la ricompensa a seguire tutti i comandi di Dio la sia sia qua che di là. Parlando di ricompensa, anche se l'altra volta avete sentito, la, la, la puntata numero 3, la puntata numero 4. Io sono stato molto chiaro, cioè non esiste mai un concetto di seguo la legge così dopo tu mi mandi in paradiso, come se fosse per opera del, del Pio Giudeo, non esiste, però leggendo questi testi uno può immediatamente capire così. Allora dobbiamo riposizionarci di nuovo, perché se no tutto quello che è stato detto crolla, perché se uno dice la ricompensa è dopo, la ricompensa è sulla terra, la ricompensa beh, dice Ravnatan, di, di qua che di là, Capite che si parla di ricompense e diventa poi un problema e pensare a, a, a, a far dimenticare questa idea legulea del fatto che gli ebrei agiscono per avere il premio ecco, no, non è così non è una faccenda di meriti non è una faccenda di meriti tutt'altro tutt'altro premio e pena nell'Olam Abba no? Eh, non ammetto una giustificazione per le opere, no. Ma è, eh, imparate questo termine perché credo che sia importante da poi inserire nell'ambito dei quattro Vangeli, significa rimarcare una estensione della giustizia di Dio. Con il nostro linguaggio noi dovremmo dire un'estensione della misericordia di Dio. No, no, no, no. Misericordia e giustizia sono la stessa cosa vista da eh, lato A lato B. Eh, moneta con due facce, però è la stessa moneta. Senza le due facce non c'è la moneta. È proprio un'estensione della giustizia di Dio, perché Dio si è impegnato. La giustizia è la soddisfare, questa è la, questa è la definizione di giustizia, soddisfare tutte le finalità del proprio essere. Immaginatevi qual è l'essere di Dio se non amore allo stato puro la soddisfazione dell'amore allo stato puro si chiama nel linguaggio biblico giustizia Zedek. quindi è vista voler ubbidire per il più giudeo è vista come una estensione della giustizia di Dio è un concetto cardine questo poi Abbiamo citato prima Kidushin 1.10 e, e ci rifacciamo la domanda. Allora la salvezza, intesa così salvezza, che poi più che altro una, è, è, un, è un vivere nello ba benedetti o nello zè benedetti, o come dice Ravnata, nello ba e nello zè benedetti, per riuscire a capire questo discorso, per togliere l'idea no, di pensare una salvezza, salvezza per opere, vi leggo questo testo preso da una spiegazione di, di Kedushin, di Kedushin 1,13-16, Tosefta Kedushin 1,13-16, dove dice che se sei sempre un rasha, sei sempre un malvagio. Notare che questa figura. Eh, nel Nuovo Testamento è proprio rarissima nelle quattro categorie, no, quali sono divisi i figli di Israele, Rasha è proprio o è prima o l'ultima, non viene quasi mai messa in, in discussione. Comunque, per far capire la mentalità dell'epoca, o oh, qui stiamo parlando di rabbini, non eh, stiamo parlando di, di sacerdoti. Spero di averlo detto all'inizio. Se sei sempre Rasha, ma alla fine. Fa alla fine, un po' come, come Menashe, quello che noi scrive, conosciamo come Armanasse, fai una mitzvah, una, Dio l'accetta, ma non per guadagno, perché hai fatto Teshua, Sempre per il criterio della prevalenza, viceversa, chi eh, rovina la sua vita, e abbandona volontariamente, fino all'ultimo momento, in maniera deliberata, ehm, quello che Gesù dirà, la bestemmia no? contro lo Spirito Santo, e si autoesclude dalla grazia che Dio aveva concesso ai patriarchi. Questo deve essere chiaramente eh, ricordato in maniera chiara e precisa. Allora, in questo mondo, non nel mondo a venire, ma in questo mondo, se Dio ti deve giudicare, e pensiamo per esempio al Capodanno, a Rosh Hashanah, se Dio ti deve giudicare, ed è pronto alla tromba del giudizio, se anche 999 Malachim, Angeli, Danno la dichiarazione colpevole e un angelo invece la dichiara no? innocente la vita dell'uomo, per un, un angelo la dichiara innocente, Dio fa prendere la bilancia a favore dell'innocenza. E questo noi lo troviamo, per esempio, nel trattato di Shabbat 32a, 32 a, foglio A. Credo che sia... Interessante ricordare di nuovo questa differenza tra eh, l'eventuale premi per l'amore che tu hai, hai, hai vissuto per Dio seguendo la legge nel mondo futuro o nel Olamazè, cioè in questo, in questo mondo. Proprio ai tempi di Gesù, ehm, c'erano i famosi Pirche avot che nelle, nel Trattato della Mishnah è, è un libro proprio eh, antichissimo, nel, nel, nel, nel, una delle parti più antiche del Talmud, abbiamo una, al capitolo 3, versetto 15, poi hanno dato la paternità a questa citazione di Pierchiavot a Ravachiva, ma credetemi è antecedente, si parla di dove deve pendere la bilancia, se hai compiuto tante azioni positive o tante azioni negative. Ora, questo concetto della bilancia è un concetto che non se lo sono inventati gli ebrei. Come voi ben sapete, eh, dall'antico Egitto. L'anima veniva pesata con la bilancia e con la piuma, no? Ora, qui la cosa è un pochino diversa, perché chi non ha, sempre sul criterio della prevalenza, chi non ha nemmeno una mitzvah, perché Dio possa far pendere il giudizio verso l'innocenza, non può pretendere niente. È eh, Un rasha e basta, insomma anche se proprio non necessariamente totalmente rascia, può essere una via di mezzo. Un rascia ma non troppo, come c'è uno tzaddik ma non troppo e poi dopo c'è lo tzaddik, il giustissimo, il giusto. Quindi il criterio dovrebbe essere 50% più 1. E questo però contrasta con l'opinione di un altro maestro sempre all'epoca, Ben Hazai, che dice... Che basta un peccato per consegnare alla perdita tutto il bene. Infatti sempre in Kiddushin 1.10 ah, noi, diciamo, noi troviamo scritto che la trasgressione di un comando eh, abbrevia, abbrevia i giorni e qui si intende retribuzione terreno. Perché è importante questo, questo discorso? Non perché ci sia un guadagno, ma perché è la stessa cosa che dice Giacomo nel capitolo 2 al versetto 10. Cosa dice Giacomo? Che chi falla in una legge ha fallato in tutta la legge. Allora noi come interpretiamo? Che non c'è la possibilità di vivere la legge, neanche con la grazia di Dio. Questa è una follia, perché questa è l'idea di alcuni rabbini dell'epoca che Giacomo raccoglie, solo che Giacomo ce lo dice per incoraggiarci ad accettare Cristo, a vivere Cristo e obbedire le leggi di Cristo, per la fede che ha in Cristo, altro che lettera di paglia. Invece la teologia, cosa dopo Giacomo che si è staccata completamente dal testo, cosa ci ha trasmesso? specialmente negli ultimi due secoli che visto che se sbagli una legge la sbagli tutte è inutile provarci vivi secondo lo spirito che vuol dire tra virgolette in maniera educata vivi come meglio pensi che Dio voglia che tu possa vivere però non è nessuna certezza se sbagli tanto Dio ti ha salvato e vai avanti così questo è un errore perché questa contestu contestualizzazione che vi ho fatto di Pierchea Avot 3.15, quindi di Rav Akiva e anche di, eh, di Rav Ben Hazai, capite che eh, va sulla linea di Giacomo. È un discorso diverso, è un discorso che eh, so sottostà alla dottrina della prevalenza non ha la dottrina ragioneristica, o, o peggio ancora, è sbagliato uno, quindi butta via tutto, che tanto non c'è possibilità di fare nulla, perché la Torah stessa dice, non è, non è lontana da te, non è in cielo che tu possa dire chi me la farà fare andando in cielo. Capite? Quindi, poi abbiamo, qui abbiamo parere autorevole sempre del periodo, del periodo nostro, Arafchanina ben Gamaliel, addirittura figlio di Gamaliele, nel trattato di Makot 3.15 dice, se chi fa una trasgressione perde l'anima, sentite, eh? ve lo cito alla lettera, dove l'anima vuol dire la persona stessa, perché Nefis vuol dire persona in ebraico, non solo l'anima intesa come, come psiche in greco, quanto più se si fa una mitzvah, no, l'anima sarà in lui re, re, restaurata usando il principio interpretativo del Calvachomer. Quindi la misura di Dio nel premiare è sempre di più e sempre più grande di quella de, del ponere. Ecco, allora, con questa eh, certezza eh, di queste pennellate di alcuni rabbini che vi ho voluto mettere perché così facciamo un po' la controbilancia a, a tutte le cose che abbiamo detto dell'area sacerdotale mettendole no Poi vedremo ancora cosa nell'ambito rabbinico. sempre in chiaro tutte queste cose poi saranno sviluppate eh, stiamo facendo la redazione del testo sarà un testo bello tosto perché ci saranno migliaia di citazioni e, e poi chiaramente nelle monografie per abbonamento se vi è piaciuto se vi è piaciuto come sempre vi chiedo di mettere un like e di ascoltare bene e prendere bene note perché sono cose molto interessanti a mio avviso che possono arricchire la fede di ognuno di voi e sedimentarla sempre di più e se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale o dite a qualcuno dei vostri fratelli fedbo amici appassionati di poterlo fare eh? grazie ciao alla prossima